Ben ritrovati, con questo video tutorial parlerò delle due modalità di iscrizione dal punto di vista dei docenti. Come vedete dall'immagine le modalità sono due e cominciamo dalla prima, cioè il laboratorio informatico tutti insieme. Allora, gli studenti dovranno semplicemente avere il codice classe tutto il resto verrà fatto contestualmente all'interno del laboratorio allora gli studenti dovranno cliccare sul pulsante registrati e scegliere sono uno studente nome e cognome devono essere i nomi reali per esempio facciamo Giuseppe Verdi anzi cambiamo perché questo, questo nome è, risulta già iscritto eh, facciamo così Pippo Verdi il codice della classe è 2 rx5 r4 una classe che io ho già creato precedentemente come si vede da un altro video il nome utente eh, potrebbe essere che ne so pippo verdi più riconoscibile meglio è perché comparirà in tutte le eh, interazioni, non compare questo ma compare questo L'email, lasciatela perdere per il momento, non è eh, necessaria e generalmente i ragazzi non hanno un'email a meno che non siano le superiori e ci inventiamo una password. Si clicca sul pulsante registrati gratuitamente e il nostro Pippo Verdi dovrebbe essere entrato eh, nella sua classe. E saltate questo passaggio ed ecco la home page dello studente. Lo studente è stato eh, inserito nella classe prova che corrisponde al codice che io ho dato. Eh, troverà un'interfaccia un eh, abbastanza simile alla nostra, dove eh, diciamo così, le uniche due grandi differenze sono questi due pulsanti. Lo zainetto è la versione mh, per lo studente della biblioteca, e dunque il luogo dove lui, caricherà, lui o lei caricherà tutte le risorse. Eh, il planner invece è un planner, cioè un'agenda, un'agenda che è stata potenziata e magari guarderemo in un'altra occasione. Torniamo alla home, a sinistra c'è l'elenco delle classi. Ecco, questa è la classe e questi sono i tre eh, compagni che sono all'interno di questa classe. E lo studente, cliccando qua, può passare velocemente da una classe all'altra o può farlo cliccando qua, dove trova le classi e può riordinarle. Cioè, cliccando qua, eh, appoggiando il cursore alla maniglia, eh, premendo il tasto sinistro del mouse e trascinando, può mettere e riordinare il nome eh, delle sue classi. Dunque questo è il primo metodo che noi abbiamo visto, adesso usciamo, mi raccomando eh, curate il profilo e le impostazioni degli studenti, nel profilo gli studenti possono cambiarsi l'immagine, se usano un'immagine ridicola voi potete anche eh, chiedere che la cambino, cioè toglierla e chiedere che la cambino, Sempre qua si fa il logout, cioè si esce. Vediamo dunque l'altro metodo, quello dell'iscrizione fatta direttamente dal docente. Allora, qui siamo invece nell'account della, della maestra, dell'insegnante. Lo vediamo da qua. E questa è la classe vista dal punto di vista dell'insegnante. Vedete, questa è la classe dove il nostro terzo alunno si è appena iscritto. Mettiamo che noi si voglia eh, creare una nuova classe. Quindi andiamo, clicchiamo sui tre punti accanto alle mie classi, crea una classe e creiamo una eh, quarta Z. Una quarta Z, scegliamo una quarta primaria, scegliamo una materia a caso una sottomateria se volete cambiate il colore come volete e creiamo una classe ecco, a questo punto noi vogliamo aggiungere gli studenti quindi clicchiamo qua e abbiamo l'interfaccia per aggiungere direttamente gli studenti. Abbiamo creato come viene suggerito qui, un foglio di calcolo. In questo foglio di calcolo io ho inserito dei nomi generici. Cosa faccio? Seleziono i nomi, le colonne, e copio, torno nella mia classe, punto il cursore sul primo nome e incollo. Ecco che magicamente sono comparsi i nomi dei ragazzi. Clicco su Aggiungi studenti e i ragazzi sono stati aggiunti. Ora, se io clicco su Scarica e continua, Edmodo mi scaricherà un, un documento, un pdf con eh, i nomi utenti ma anche le password di tutti gli studenti. Quindi io salvo il mio file sul desktop e lo chiamo informazioni di accesso, salvo, benissimo, andiamo a vedere queste informazioni di accesso. No, scusate. Ecco. qua. Eh, il primo, il primo, ogni foglio è dedicato a uno studente. Quindi, volendo, noi possiamo, possiamo fare eh, questo lavoro qua: no? possiamo metterci la password di ogni studente con un CTRL-V, no scusate, devo tornare indietro, perché evidentemente non ho, ehm, vediamo, copia, vediamoci qua, CTRL-V, incolla, ok? Questa è la password di Bruno Lombardo, andiamo a controllare che sia giusto, bene. Quindi volendo voi potete costruire un foglio che poi vi potete stampare in modo da non, non stampare 10.000 fogli perché questi sono diversi però si può fare ehm, anche questo cioè stampare tutti i fogli e darli agli studenti gli studenti cosa fanno? gli studenti a casa aprono il modo attenzione non fanno, a parte che questa è in inglese, io cambio la lingua qua, italiano, ecco. Gli studenti non devono crearsi un nuovo account, perché il loro account è, sta, è stato già creato, l'abbiamo creato noi, quindi gli studenti, attenzione, questo è importante, devono andare in accedi. Guardiamo le credenziali del primo studente. Allora, lo studente si... Sì, copia il, ehm, il nome utente e lo inserisce in questo campo. Poi si copia la password e la inserisce in questo campo. Eh, mi sembra un po' lunga? Sì, no, allora. Copia. Ecco, adesso mi sembra credibile. Non c'è bisogno in questo caso di inserire, ehm, di avere il codice della classe perché i ragazzi sono già dentro alla classe, li abbiamo inseriti noi. Con accedi lo studente apre direttamente la propria home page per la prima volta. Ecco, questo è lo studente Bruno Lombardo, è già iscritto alla quarta z e quindi può tranquillamente aprire la classe e cominciare a scrivere ai compagni. Ciao a tutti! Ecco, questo è un modo molto semplice per noi insegnanti, perché con un documento Excel possiamo in un lampo eh, inserire nomi e cognomi eh, dentro, mh, eh, nella, nostra, nella, nella nostra classe ed Modo. E poi risulta molto semplice per gli studenti che non devono crearsi un loro account. Ecco, se ci sono delle domande eh, scrivete pure nei commenti a questo video oppure scrivetemi nel, nel gruppo supporto docenti italiani che è sempre attivo e dà supporto per tutto l'anno. Grazie per l'attenzione e alla prossima!